Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo ospite un simpatico marziano, un marziano della politica, perché Giovanni che è il cofondatore, uno dei cofondatori di Sanca Veneta. Sanca Veneta significa sinistra veneta, sinistra per l'indipendenza eh, del Veneto. È proprio in questo, insomma, devo dire, ci sta un po' la, la loro marzianità. Ma eh, nel recente festival della politica che si è tenuto a Mestre uno dei momenti sicuramente più innovativi, più innovatori e anche più provocatori è stato proprio il dibattito che loro hanno organizzato eh, coinvolgendo eh, leader indipendentisti scozzesi eh, e della Sardegna. Eh, allora innanzitutto partirei da questa vostra eh, marzianità all'interno della sinistra in una precedente intervista qualche tempo fa con Alessio Morosin, insomma, che è un altro leader indipendentista, arrivando però da tutt'altra esperienza, notavo come eh, oggettivamente il mondo dell'indipendentismo veneto abbia eh, mutato pelle negli anni recenti. Cioè, non sono più dei personaggi folcloristici, assolutamente, ci sono persone eh, di spessore e, e di qualità. E devo dire che in questo, eh, questa metamorfosi anche il fatto che ci sia una sinistra indipendentista ci sta tutta e partirei però da chiedervi come vi vedono a sinistra perché nell'immaginario collettivo la battaglia per l'autonomia prima, per l'indipendenza insomma, è stato sempre un feudo del centrodestra ad iniziare dalla Lega guarda, noi quando abbiamo iniziato scrivemmo un articolo che, che, che, che si intitolava sappiamo che non siete ancora pronti ah. e... cioè partite Beh, proprio simpatici assolutamente, questo uh, due anni fa Esattamente due anni fa, cioè, il primo nostro incontro è stato il 17 settembre di, di due anni fa. Eravate tre. Ed eravamo Co fondatori. Esattamente. Oggi no, siete tre. sempre tre o siete no, 4-5? Ade adesso siamo diciamo, il nucleo che gestisce il, il blog, quindi un po' il core del, del progetto, siamo una quindicina di persone. Bello e poi in realtà poi c'è un, un, un numero abbastanza sostanzioso di sostenitori, di persone che ci girano attorno, che collaborano qualche volta, qualche volta meno, però sì. E, però in questi due anni le cose sono cambiate molto, pensiamo, e, probabilmente anche per quello che sta succedendo in Europa, in Catalogna e quello che è successo in Scozia. E, Ma però il referendum è stato perso. Certamente però il fatto che il 45% dei, degli scozzesi abbia votato per l'indipendenza e tra l'altro il, il referendum è stato perso perché gli si era offerta una, una larga autonomia che non gli è stata data, um, è significativo il fatto che comunque il 45% del, dei votanti... Ma eh, si è anche detto che i da buoni scozzesi si sono fatti i conti in tasca, hanno visto che non gli conveniva. Perché converrebbe al Veneto da sinistra essere indipendenti? Ma guarda, io ti rispondo come, come, come ho risposto quando mi è stata posta questa domanda al, al Festival della Politica. Noi tendiamo a parlare poco di residuo fiscale, uh, ma pensiamo che uh, l'indipendenza ci possa dare gli strumenti per cambiare tutto. Um, per cambiare tutto anche attraverso uh, diciamo i soldi che altrimenti ci vengono in qualche modo espropriati um, ma anche perché uh, fare l'indipendenza vuol dire cambiare pagina e quindi vuol dire poter ristrutturare da zero la, come la sanità, l'educazione, vuol dire poter ripensare il welfare, vuol dire poter ripensare la tassazione e questo è un, uh, un principio molto progressista e, e quindi come sinistra pensiamo sia necessario avviare una riflessione su questo e avviare una riflessione su un Veneto differente che passa attraverso questa, questo processo e che si inserisce un, in, in un'Europa fatta di territori e di, e di città autonome anche. Ma allora in cosa pensate di essere diversi dal, dal mondo indipendentista che finora... Eh, cioè, ha permeato la cultura veneta cioè, che non è di sinistra ecco. beh certamente nel fatto che siamo che ci riconosciamo come progressisti e che ci inseriamo nel mondo progressista prima non ti ho risposto in effetti noi dialoghiamo molto con, sia con il PD sia con la sinistra a sinistra del PD um, devo dire che il PD è bravissimo a dialogare con tutti ascoltarli è una cosa un po' diversa abbiamo, però. noi abbiamo avuto delle, diciamo, delle, dei fortunati incontri che Diciamo che mostrano che c'è una disponibilità al dialogo e un interesse per questi temi. Um, sì, um, ecco scusate. ma voglio dire ma come dif vi difendete ah, certo, da, da, dall'accusa generale generica nei confronti eh, degli indipendentisti che è quello di essere egoisti, cioè, voi siete nel Veneto, state bene <ride> e quindi dice perché dobbiamo contribuire Beh, eh, allo Stato nazionale? In effetti perché il nostro pensiero è un pensiero che parte dall'europeismo e non da, un, uh, e non da un, una qualche forma di isolazionismo o di voler fare le cose da sé. Uh, arriva dall'europeismo perché pensiamo che parlare di indipendenza in questo momento in Europa, nel momento in cui non siamo gli unici a parlarne, possa avviare un, uh, un processo di cambiamento dal basso dell'Europa uh, per andare verso un'Europa fatta, appunto, come dicevo prima, di regioni, che sono delle regioni che o paesi, come li vogliamo chiamare, che collaborano tra di loro. E peraltro, proprio il fatto di rompere il nazionalismo, e per rompere il nazionalismo bisogna rompere gli stati nazionali, perché se no non, il nazionalismo sarà qualcosa che ci accompagnerà per sempre, proprio rompere il nazionalismo è uno strumento che ci permette di costruire un'integrazione europea più forte, nel momento in cui si è più piccoli in un contesto continentale, si collabora di più. Allora, capisco eh, la razio di, di Sanca Veneta che è un progetto appunto di dibattito politico, di, di, eh, di cultura, però poi alla fine eh, l'indipendentismo da anni eh, si confronta anche col momento elettorale. E uh -huh. arrivato al momento elettorale perde, perché anche questa volta insomma, no, non ha avuto alcun rappresentante in Consiglio regionale, devo dire un po' a sorpresa. Questo anche perché non riesce mai a, a trovare un momento di sintesi. Se non vado errato c'era una lista che appoggiava anche Beh, la io, candidatura io, della Moretti sì, e, sì. e devo dire che in questo poi la sinistra è sempre brava e nel caso specifico magari pure no. Ma insomma al momento delle elezioni si inventa un, una lista civetta nell'ambito dell'indipendentismo. Ma per arrivare a dire ma non sarebbe più semplice creare una sorta di partito d'azione rifacendosi insomma, ad altri tempi unitario per l'indipendenza invece di avere 50 sigle tra cui la vostra? Ma allora, uh, noi pensiamo che... Prima qui... arriviamo all'obiettivo, dopo che vi dividete. Uh, noi pensiamo due cose uh, riguardo di questo tema. Il primo è che uh, coloro che si muovono all'interno del centrodestra dovrebbero farlo. Uh, però dovrebbero farlo in un modo che non hanno mai fatto in tutti questi anni, cioè proponendo dei contenuti. Cioè il problema essenziale dell'indipendentismo è il problema per cui l'indipendentismo non decolla dal punto di vista elettorale, mentre c'è un grande supporto sul tema come mostrava un certo, recente certo. sondaggio di, di Vivo Diamanti. No? Io sono e rimasto il, sorpreso da, da, dall'insuccesso elettorale. Il problema è che non propongono contenuti, cioè che loro parlano di indipendenza e basta. Eh, e questa è esattamente... Ma Morosino adesso... Beh, sa difendersi meglio di quello che posso no, fare io, però cioè, cioè, ho letto cioè, il suo libro, non è proprio Certo, però, però lo fa sempre da un punto di vista legale, cioè dice l'indipendenza è l'obiettivo. Um, allora, la cosa è che probabilmente... Chi si muove all'interno del centrodestra dovrebbe pensare a un indipendentismo nuovo, un indipendentismo che ha dei contenuti, in cui l'indipendenza è uno strumento per cambiare la società e non è l'obiettivo ultimo. E per quanto ci riguarda ci troveremmo forse un po' fuori d'acqua, nel senso che noi abbiamo dei temi molto diversi, noi siamo per i diritti per le coppie omosessuali, siamo per, tra le altre cose per la legalizzazione delle droghe leggere, che sono delle cose che con quel mondo indipendentista siete sono un po', po incompatibili. Ma siete un po' apolidi però. Anche nella sinistra devo dire, non è che proprio neanche a sinistra ci sia unanimità attorno no, certo, a questo tema. Certo, eh. certo. Ma noi quando abbiamo iniziato abbiamo detto che okay, noi ci sentiamo un po' dei panda perché eravamo uh, all'opposizione sia nella sinistra che dentro all'indipendentismo. <ride> no, infatti mi, mi viene da chiedere ma perché eh, tre, simpatici, tre simpatiche persone nel momento in cui decidono in qualche maniera di portare avanti una battaglia sull'indipendentismo non riescono a trovare una casa in ciò che già esiste e se ne devono inventare uno, una ulteriore, Beh, che peraltro vi accoglie insomma così con un po' di sospetto. Ecco. Ma perché noi abbiamo delle storie, la, la maggior parte di noi ha delle storie politiche che arrivano dalla sinistra. E Crediamo nei valori del, della sinistra o del progressismo, io preferisco chiamarlo così, perché poi adesso il dibattito destra-sinistra sì, è molto confuso. No? Noi, a noi piace molto, tra le altre cose, il, la, social, la socialdemocrazia nord-europea, per cui diciamo progressisti. E, e quindi non avremmo potuto collocarci nell'indipendentismo che già esisteva. Perché Ma non, non avete paura di essere valori. la foglia di figo della sinistra? E già, già abbiamo anche noi gli indipendentisti e poi fanno ciò che credono. No, perché siamo molto decisi nelle nostre idee. Noi non ci nascondiamo mai dietro un dito. Um, certamente accogliamo, per esempio, certe proposte che all'interno della sinistra adesso si stanno discutendo sul discorso dell'autonomia, perché pensiamo che attraverso l'autonomia si debba passare per costruire diciamo, quelle strutture che poi ti permettono eh, di diventare indipendenti. Eh, ma perché non ci si ferma lì? Per, ah, perché anche voi tirate sul gonfalone di San Marco. Certamente. Um, beh, per due motivi essenziali. Il primo motivo è, quello, è quel progetto europeo di cui si parlava mm. prima, che finché mm. si resta all'interno dello Stato italiano si resta intrappolato in quella dinamica okay. di nazionalismo che non ci, da cui non ci si può liberare. Il secondo motivo è che, è che quindi l'Italia ci è ostacolo in questo e che comunque... Eh, sì, ma non è che il nazionalismo lo si supera creando... Voglio dire 20 nazioni è, invece di una è, è, sola. È differente perché non si ragiona più, poi qua si va sul tecnico, mm. diciamo, se vuoi, però non si discute più di stati nazionali. Si parla di comunità politiche, di comunità culturali, ma c'è una differenza radicale, che le comunità politiche o delle comunità col, culturali pensate in questo senso sono uh, civiche, sono inclusive, um, pensano che si debba condividere la cultura locale con chi arriva e fare di questo uno strumento di integrazione. Mentre invece il nazionalismo, che è quello che appunto sta alla base degli stati nazionali ancora, è quello che dice io sono meglio degli altri e soprattutto io che ho i miei nonni, i miei bisnonni, i miei trisnonni che abitano qui, ho più diritto ad avere accesso ai servizi, ho più diritto a parlare la lingua veneta, ho più diritto a questo e a quello. Mi pare che sia ancora lunga la strada nella sinistra. Eh. Assolutamente, pensiamo che sia lunga ma pensiamo come ci fece notare Robin McAlpine disse guardate ragazzi che questo è un, movime, un momento di svolta nella storia europea perché non siete da soli, perché c'è la Scozia, perché c'è la Catalogna perché siamo, ormai siamo in tanti e chi ancora non si è confrontato con questo deve cominciare a farlo Grazie a Giovanni Masarà che ricordo essere uno dei cofondatori di Sanca Veneta Sinistra per l'indipendenza, Sanca, ho saputo prima da lui, è nell'antica lingua veneta, vuol dire sinistra. Grazie, a voi alla prossima.